Bene, allora eravamo arrivati a uh, scrivere un uh, programma per il uh, TSP. Il TSP è il problema del commesso viaggiatore, problema che è veloce da dire, difficile da risolvere e estremamente comune perché sono veramente tante le cose che possono essere uh, modellate come problema del commesso viaggiatore tutte le volte che io ho il problema di trovare un giusto ordine per una serie di elementi ad esempio questo può essere visto come un commesso viaggiatore abbiamo detto che il, la, la formulazione classica prevede un ciclo emiltoniano quindi io percorro tutti i nodi del mio grafo e torno al punto di partenza tuttavia, il, eh, eh, tuttavia non è... Eh, anche i problemi in cui non devo tornare al punto di partenza ma devo semplicemente trovare un cammino emiltoniano quindi partire da un vertice e arrivare fino all'ultimo vertice sono considerati commesso viaggiatore se volete sapere come fare basta immaginarsi un nodo fittizio che è a distanza zero da tutti gli altri nodi e io inizio a cercare il ciclo partendo da quel nodo. Comunque sia li visiterò tutti e alla fine tornerò a quel nodo lì facendo un passo di lunghezza zero, quindi faccio il passo di lunghezza zero per lasciare il nodo, l'ultimo passo è sicuramente di lunghezza zero e quindi io ho trasformato un problema di cammino emiltoniano in un problema di ciclo emiltoniano e quindi tutti i problemi di, di, di ordine, di sequenziamento di operazioni vengono considerati TSP, anche se nel dettaglio forse volendo fare i pignoli non lo sono. Allora, nel codice che avevamo scritto insieme la volta scorsa fondamentalmente inizializziamo un eh, grafo che deve essere orientato e pesato orientato perché i problemi del TSP si dividono in due grosse categorie che sono i problemi del TSP eh, simmetrici e quelli asimmetrici i eh, problemi diciamo, reali, in cui io considero la, una distanza topologica fra due punti, sono sicuramente simmetrici, perché andare da A a B e andare da B ad A alla stessa, alla stessa distanza. Quando io uso il TSP per modellare altri tipi di problemi, tipicamente ad esempio un attrezzaggio di macchine, Io se una macchina sta facendo un certo compito e io devo attrezzarla per farle il compito B, impiego un certo tempo, non è detto che l'opposto da B ad A li porti via allo stesso tempo, potrebbe essere molto di più o molto di meno oppure se sto cercando una sequenza di eh, possibili eh, dati, eh, io vedo in qualche modo la similitudine da A a B e la similitudine da B ad A potrebbe non essere eh, simmetrica, quindi due grosse categorie problemi di TSP simmetrici e problemi di TSP non simmetrici. Uh, Un'altra grossa categoria che però assolutamente non, non vediamo qui perché noi non vediamo nessuna euristica per uh, affrontare il TSP è quello fra uh, problemi uh, planari, e, uh, fra problemi in cui vale la disuguaglianza triangolare e problemi in cui non vale la disuguaglianza triangolare. Allora, se vale la disuguaglianza triangolare, esistono delle euristiche molto, molto efficienti per risolvere il TSP. Però, siccome noi non guardiamo euristiche, questo non ci, non ci tange, creo il mio grafo, creo un, un array list di nodi. Allora, questo non è eh, indispensabile perché il, la jgraph-t mette a disposizione comunque un metodo per cui io posso uh, avere il vertex set e quindi io potrei usare, tirarmi fuori tutte le volte il set di vertici tra l'altro usando il, uh, quello che viene chiamato il for el'unset for il for, uh, for, uh, for each uh, come volete chiamarlo, io posso, potrei semplicemente Scrivere qualcosa del, del genere, no, questo no, e fare molto semplicemente un ciclo su tutti, su tutti i vertici in questo modo, uh, vabbè, però diciamo che. Un po per prudenza, un po' per ignoranza, ho preferito usare il, il, una lista mia in cui ci sono i nodi miei e io li metto in ordine e li tengo in questo ordine qui. Uh, qui creo il, uh, il grafo. Uno di voi mi ha uh, fatto, un vostro collega mi ha fatto notare che uh, in questo modo io vado a uh, scrivere due volte ogni l'arco che ne so dal nodo N1 al nodo N1 una prima volta e una seconda volta dal nodo N1 al nodo N1 di nuovo allora eh, sì io avevo detto in aula che non ci preoccupavamo in modo più assoluto del, eh, dei capi. i capi sono gli archi che congiungono un nodo con se stesso perché per come è fatto l'algoritmo io non considero mai l'eventualità di fare un cappio se l'obiettivo è trovare un cammino ciclo-emiltoniano, io devo passare per ogni nodo. Una volta che sono arrivato in un nodo, quel nodo lo segno come usato e quindi non mi porrò mai il problema di da quel nodo tornare a quel nodo. Quindi che esista o, se, o che non esista o quale che sia il peso dell'arco da N1 a N1, da N2 a N2, eccetera, non mi cambia assolutamente nulla. Volendo, qui si poteva mettere un IF in modo da non creare i campi sicuramente in questo caso posso usare l'uguale In questo caso posso usare l'uguale eh, perché eh, sono di fatto lo stesso oggetto, io sto eh, scorrendo gli elementi di nodes e quindi eh, n1 è proprio uguale a n2, non mi interessa che il contenuto della stringa sia uguale, in, quel in questo caso sono proprio gli stessi oggetti, però se no ricordatevi che il confronto fra stringhe non può essere fatto con l'uguale uguale o il diverso. Altri dettagli, vabbè, qui semplicemente parto, classica operazione di kickstart, quindi io inizio, eh, preparo i dati per la chiamata del mio algoritmo ricorsivo, faccio partire l'algoritmo ricorsivo eh, e il preparare i dati significa fondamentalmente dire che il cammino minimo trovato ha una dimensione enorme ed è la massima, il massimo possibile numero double, poi il inizializzo il, il cammino e metto il primo nodo nel cammino. Questo perché io devo cercare un ciclo e quindi eh, dovendo cercare un ciclo il nodo da cui parto non mi cambia nulla e io decido che parto col primo nodo, quindi metto il primo nodo nel cammino e segnalo come usato il primo nodo per cui non ci ritornerò più. Poi chiamo la procedura per il TSP e calcolo il risultato. Piccole funzioni di, di, di appoggio che ho avuto bisogno di fare, una funzione che mi dice se ho già risolto il problema, ovvero sia se tutte le città sono già state inizializzate. Ricordate che a dispetto di tutto quello che uno impara sulle variabili locali, l'incapsulamento, eccetera, eccetera, nei corsi di programmazione, quando si scrivono algoritmi ricorsivi solitamente è la sagra della variabile globale. Eh, più variabili globali si riescono a usare meglio è, perché io risparmio, risparmio terribilmente spazio, quindi la procedura ricorsiva si appoggia a variabili globali quindi per controllare se ho finito controllo se tutti quanti i nodi sono stati utilizzati Vabbè, è particolarmente poco efficiente ma almeno è chiaro da, da leggere e poi ho bisogno di una funzione che mi dice qual è la il peso di un cammino, io rappresento il cammino come un, una sequenza di eh, nodi dove nodo per me è una stringa che rappresenta in modo univoco il nodo. Allora, semplicemente vado a prendermi dal, dal mio eh, grafo qual è il peso di tutti i passi che ho fatto. Questo non mi basta perché io sto cercando un ciclo e quindi deve esserci anche l'ultimo passo, deve essere è importante ed è il passo con cui io ritorno a casa a dormire alla fine del mio giro e quindi la, la procedura eh, prendi il peso del ciclo, chiamerà la procedura di eh, prendi il peso del percorso e aggiunge l'ultimo ho guardato e non mi sembra di aver trovato un modo particolarmente elegante per scrivere questo pezzo di java sottolineato ripeto, se qualcuno di voi riesce a scriverlo in modo più elegante me lo dica a me serve l'ultimo elemento dell'ultimo eh, elemento della, della lista e questo è l'ultimo elemento della lista allora se fosse una linked list io avrei dei metodi per prendere il primo e l'ultimo elemento come lista senza andare a perché la variabile era stata, era stata dichiarata come lista senza dire se era un array list o una linked list non mi sembra che ci siano dei metodi per accedere all'ultimo elemento semplicemente in lettura la procedura per il TSP di nuovo è banale ripeto, la, la, la cosa bella della ricorsione è che io riesco a fare tutto questo in meno di una schermata mi chiedo se è finito, se è finito calcolo il peso, se il peso è migliore salvo la, salvo la, eh, salvo la soluzione nella, nella, in una variabile in cui mi tengo traccia del BES, se no per tutti i nodi, se il nodo non è stato ancora usato, lo segno usato, lo metto nel cammino, procedura ricorsiva, disfo la mossa. Fine l'ho già detto ieri ho già detto al le altre lezioni ma lo ripeto anche oggi niente di più comune nelle procedure ricorsive di questa coppia for if che mi eh, permettono di enumerare tutte le possibili eh, passi in un dato istante quindi ho un ciclo for che mi permette di tutti i passi teorici e poi un if che mi dice se quel passo è ancora fattibile in questo caso tutti i passi teorici è andare in un nodo qualsiasi e l'IF mi dice se in quel nodo sono già stato oppure no. Avevamo anche visto che con uh, numeri piccoli questo programma è terribilmente lento. E quindi assolutamente non c'è nessuna speranza di uh, farlo andare con un numero accettabile di, uh, di nodi. Con 10 nodi impiega 4 secondi, mi sembra che con 11 fossimo circa sul minuto e con 12 non avevamo finito. Una macchina più potente probabilmente finisce con 12, però 20 no, non lo fa, non si fa. E questo è il senso della scalabilità. Il senso della scalabilità vuol dire che se voi avete un problema come questo che ha una complessità, questo algoritmo qui ha una complessità eh, fattoriale, eh, non, non si risolve. Il non è di fatto utilizzabile o voi sapete che viene applicato in casi in cui ci sono 10 città punto. allora l'analisi di complessità non serve, perché se io so quante sono uh, la dimensione del mio problema a priori io no, non ho bisogno di un'analisi di complessità se voglio sapere quanto è applicabile, la risposta è no questo non è applicabile esplode nonostante questo può valer la pena di Provare comunque a ottimizzarlo un minimo, a farlo andare un po' più veloce. Per farlo andare un po' più veloce arriviamo a un concetto importantissimo che è il branch and bound. l'idea del branch and bound è quella di eh, diciamo un'ottimizzazione rispetto alla procedura dell'algoritmo eh, della della della della, dell di esplorazione basato sulla, ricor sulla ricorsione il concetto di branch and bound, anche chiamato backtracking ricorsivo o esplorazione basata sul backtracking la, la, la parola backtracking spesso viene usata per indicare questo tipo di algoritmo l'idea è quella di io vado avanti finché posso, quando mi schianto torno indietro e provo un'altra strada, torno indietro e provo un'altra strada torno indietro e provo un'altra strada il tipo di esplorazione si, si chiama depth first, cioè io prima arrivo fino in fondo e poi torno indietro e arrivo fino in fondo e così via e il, il backtracking è la parte cruciale del tornare indietro e scegliere un'alternativa un comunque il branch and bound è un ottimizzazione di questa procedura utilizzabile solo per eh, problemi di eh, ottimizzazione e la cosa fondamentale è che il branch and bound non riduce la complessità teorica dell'algoritmo e non eh, preclude di trovare nessuna soluzione fondamentalmente il branch and bound l'unica cosa che fa è darci una qualche speranza di riuscire a trovare il risultato ottimale prima ma non eh, sicuramente non ci impedisce di trovarlo. Allora, l'idea fondamentale è quella di essere in grado di mettere, in, di, di inventarsi una funzione di eh, bound, in qualche modo che limiti qual è la, eh, il massimo, il miglior risultato che io posso arrivare, a cui io posso arrivare partendo da un nodo. Se voi pensate alla nostra procedura come alla, eh, a un percorso all'interno di, di un albero, potete vederlo con un classico albero con in cima la radice e le foglie che scendono verso il basso, e la, no la nostra procedura quello che fa è esplorare tutti i possibili percorsi dalla radice fino a ognuna delle foglie. Allora se io ho in qualche modo una funzione che mi permette di sapere qual è il limite Uh, un limite a ogni nodo per limite intendo io so che a partire da quel nodo sicuramente la, le soluzioni che troverò saranno in un certo range allora se questo range è immaginiamo che questo sia un problema di minimo come il problema del TSP io so che arrivato a un certo nodo sicuramente le soluzioni che troverò sono più lunghe di un tot. Allora se io ho già trovato una soluzione che è più corta di quello del, del bound, allora sicuramente non ha senso andare avanti. E nel caso del commesso viaggiatore, e questa è una delle ragioni per cui usiamo questo, questo problema, pur essendo appunto un problema di fatto eh, senza speranza perché ha una complessità eccessiva, è che la funzione di bound è molto, una prima funzione di bound è estremamente intuitiva. Io so che dalla città 1 alla città 8 ho fatto un percorso lungo 200. Mi mancano ancora un po' di città, d'accordo? Ma io ho già un percorso ottimo che è lungo 90. Allora non ha senso, perché in qualsiasi modo, in qualsiasi modo io ottimizzi le eh, città successive, sicuramente il tempo, di, di, il peso del percorso aumenta solo. E allora non ha nessun senso farlo. Quindi il branch and bound, l'idea è quella di essere in grado di eh, avere una funzione che mi permette in qualche modo di mettere delle soglie, dei limiti su quello che io posso trovare e tagliare via, potare via rami del mio albero che sicuramente non porteranno a un risultato migliore di quello che ho già trovato. Ripeto, questo non modifica la complessità teorica dell'algoritmo perché io posso, ah, posso immaginarmi un sistema, un ordine delle città particolarmente maligno per cui la soluzione ottima la trovo nell'ultimo nodo in basso a sinistra del mio albero e quindi comunque sia anche usando il branch and bound io devo esplorarle tutte questo vuol dire che il caso peggiore, quando si parla di complessità solitamente si usa la notazione o grande o comunque si pensa sempre a, al peggio cosa può succedere, nel caso peggiore io devo generarle tutte quindi il caso peggiore è la complessità di questo algoritmo continua a essere fattoriale proviamo a mettere un branch un, uh, ad inserire qui il branch and bound allora, Dobbiamo modificare un minimo la procedura attuale. Allora, in che modo? Ma Io posso calcolare qual è il peso, del, eh, qual è il peso della mia, del mio percorso fino a quel momento. Quindi in ogni passo io posso andarmi a calcolare quanto è lungo il percorso che sto facendo fino a quel, fino a quel momento. funzione era getPathWait a quagli passo questo qui è la lunghezza attuale del eh, percorso Fino a, quel, fino a quel momento allora <coughs> aggiungiamo un if qui o oh, semplicemente complichiamoci la vita con if qua quindi se non l'ho ancora usato qual è il, il, la condizione di eh, bound allora Il peso attuale, più il peso di chi? Uh, di, del nodo che va da uh, n, no, dal dall'ultimo nodo che avevamo. Quindi il percorso io prendo l'ultimo nodo del percorso l'ultimo nodo del percorso avevamo visto che era questo quindi hamiltonian path.get di ultimo indice questo mi dà l'ultimo nodo del percorso allora a questo punto qui questa parentesi qui, chiude cosa uh, poi con n questo qui è il percorso che mi porta dall'ultimo nodo al nodo n e quindi questo è il get edge weight però ho bisogno di un edge quindi sentite, scriviamolo in un altro modo Non complichiamoci la vita. Allora, l'ultimo. A questo punto qui io ho preso e ho messo il mio nodo dentro il mio cammino. A questo punto qui posso calcolare qual è la lunghezza del cammino con il nodo che sto considerando. Se sì. la lunghezza di questo cammino è minore della lunghezza massima, allora ha senso provarci altrimenti no quindi per tutti i nodi se il nodo non è stato ancora usato allora lo aggiungo al cammino a questo punto mi pongo il problema di quanto è lungo quel cammino se la lunghezza di quel cammino è minore del cammino massimo allora sono ancora in un nodo promettente perché da quel nodo lì potrei comunque riuscire a trovare l'ottimo successivamente se invece la lunghezza del cammino fino a quel nodo supera già la lunghezza del cammino ottimo che ho trovato allora non ha senso andare avanti perché tutti i pesi eh, sono comunque positivi e questo in qualche modo eh, ritorna a un, una cosa che avevo detto quando avevamo introdotto i grafi, grafo con tutti i pesi positivi, bello, grafo con qualche peso negativo mi crea problemi, grafo con cicli negativi un disastro. Però in generale, se il grafo ha tutti i pesi positivi, io sono molto contento e tutto funziona molto meglio. I grafi ancora migliori sono quelli in cui vale la disuguaglianza triangolare. Ma i grafi tutti positivi comunque sono belli. Quindi io faccio quest'ultimo passo soltanto se il nodo in qualche modo mi dà una qualche speranza. Allora invece di fare così, facciamoci una funzione bound e si prende un cammino e in questo caso qui molto semplicemente andrà a restituire questo valore quindi la funzione bound molto semplicemente mi ritorna la lunghezza del percorso fino a quel momento questo perché poi probabilmente riusciremo a trovarne qualcuna di meglio e quindi qui quello che mi chiedo è se quello che ho trovato è inferiore al, al migliore, allora, fai, allora esegui il entra dentro. Vediamo questo che risultati ci dà. Potrebbero non essere così significativamente migliori, anche se un po' migliori lo sono. Comunque, mettendo questo, io sono riuscito a tagliare via un certo numero di, eh, di risultati. Sicuramente anche cercare di, di, di stabilire quante, qual è l'efficacia del della mia potatura. Ma Vediamo se con questa semplice modifica io riesco a risolvere problemi un po' più grandi. Allora con 11, ah, sembra andare un po' meglio, con 12 sicuramente ci metterò sempre parecchio tempo però 3 secondi lo trovo con 12 l'appetito vi mangiando vediamo con 13 mentre lui lavora là sotto mi faccio notare come questa procedura che tutto su... So ah, guarda anche con 13 riusciamo a risolverlo abbastanza bene eh, questa procedura ottimizzata in realtà io sono riuscito a fare un, un grosso eh, miglioramento algoritmico con una riga semplicemente io decido se fare oppure no la ricorsione e come si fa a eh, migliorare in qualche modo l'efficacia del bound ma si può lavorare in due modi diciamo un colpo alla botte un colpo, colpo al cerchio e un colpo alla botte allora se guardate questa riga, è abbastanza chiaro, uno dei due termini è il cerchio e l'altro termine è la botte. Quindi posso decidere di uh, iniziare con una soluzione tutto sommato non, uh, non stupida. Allora, in questo, in questo. se voi pensate all'albero della ricorsione che ha in, in testa il nodo 0... In questo caso il primo percorso che io trovo è come ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quello è il primo ciclo che io trovo. E da lì in avanti, partendo dal peso di quello, io riuscirò oppure no a eh, diminuire, riuscirò oppure no a, a, a tagliare, a diciamo potare alcuni, alcuni rami del mio arco. Allora, una cosa che si potrebbe fare è... Invece di iniziare con il, un percorso stupido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i nodi in ordine lessicografico, proviamo a metterci qualche euristica. Allora, qual è una possibile euristica del TSP? Quella che, viene, che verrebbe in mente a qualsiasi bambino. Io parto da una città e vado nella più vicina, poi vado nella più vicina ancora non visitata, poi vado nella più vicina non ancora visitata, poi vado nella più vicina ancora non visitata e quindi faccio tanti passetti intelligenti perché sono tutti molto piccoli e poi alla fine mi trovo dall'altro capo della mappa porca miseria e devo ritornare alla città di partenza e lì ci perdo tantissimo per cui globalmente questa euristica solitamente non funziona molto bene perché ho l'ultimo passo che mi fa perdere tutto quello che ho guadagnato però sicuramente è meglio che andare a casa e tutto sommato affrontare i nodi nell'ordine in cui sono scritti è equivalente che andare a casa quindi per quanto brutta questa euristica qui ho speranze che mi trovi un risultato migliore del caso allora, all'interno di un algoritmo ottimo ed esatto io posso usare una euristica per inizializzare la soluzione ottima quindi io parto generando la soluzione ottima ottima fino a quel momento con un'euristica. a questo punto parto da quella soluzione e cerco di migliorarla usando un metodo esaustivo partire da una soluzione eh, ottima, tutto sommato che non fa troppo schifo, aumenta in modo significativo l'efficacia del mio branch and bound. Quindi scriviamo la procedura greedy. Allora, la procedura Green TSP cosa deve fare? Beh, costruiamo questo, questo percorso. Quindi, iniziamo dal. Eh... inizializziamo eh, lavoriamo direttamente sul, uh, sull'ottimo quindi la nostra procedura uh, gridi, calcola oppure iniziamo preferite lavorare sull'ottimo su un percorso proprio allora, facciamo su un percorso proprio dai. quindi linked list che la maiuscola ok a questo punto mettiamoci dentro il primo eh, vabbè, dobbiamo azzerare la matrice degli usati perché quella, la us quella serve anche qui quindi e non vertici. Eh, non serve. But. Ok, quindi azzeriamo la matrice degli usati e partiamo dal primo nodo. usato il primo nodo a questo punto come deve funzionare il, eh, la, nostra, la nostra procedura? beh, fino a che ci sono nodi prendo il più vicino dall'ultimo semplice, while, not, le funzioni le abbiamo già, quindi finché il tutto non è completo cosa devo fare? Beh, devo cercare qual è il nodo più vicino all'ultimo nodo del mio ciclo. Il mio ciclo il mio percorso in realtà più che un ciclo per ora quindi solito con max double con la distanza massima così per tutti i nodi se Allora, devo chiedermi se il nodo non è ancora stato utilizzato, quindi not used, e la distanza fra il nodo e l'ultimo nodo e il nodo attuale è minore di uh, min d, allora, la distanza... scrivere le righe troppo lunghe qui quindi Allora, l'ultimo nodo del mio percorso sarà eh, il percorso cycle. Però questa è una eh, linked list. E quindi ho una funzione che mi dice qual è eh, un modo per andare a vedere qual è l'ultimo elemento. E n. Questo è il nostro nodo a questo punto posso dire area, punto, get edge weight di E, deve essere minore di, quindi, parliamo, w, se parliamo di weight, quindi. Allora, se questo è vero, allora, beh, il mio min n sarà uguale a n e min w sarà uguale a questo. Quindi, semplicissimo problema di veramente fondamenti, trovare il minimo in un vettore. Io scorro il vettore, vado a vedere qual è il minimo, mi segno qual è il minimo fino a quel punto, beh, qui devono essere delle celle che non sono state ancora trovate, però fondamentalmente è questo qui è così a questo punto quando io ho trovato il minimo quello che devo fare è aggiungere il minimo al mio percorso quindi e segnare Ah sì, certo. Che questo deve essere dichiarato fuori. No, scusate. perché potrebbe non essere mai dichiarato. Okay. Allora a questo punto aggiungo il mio eh, min n e lo segno usato. avanti, così, fino a che alla fine non potrò restituire il ciclo che ho trovato quindi qui devo cambiare il tipo di questa variabile di questa funzione in una funzione che ritorna una lista quindi io ho il mio grid di TSP che restituisce effettivamente un, una, una, una lista. Tanto per avere un'idea di quanto funziona, proviamo a vedere, cambiando leggermente il main, dopo aver fatto il TSP, proviamo a, a, a a vedere quanto è lungo il nuovo, il nuovo ciclo, eh, il, il ciclo che troverebbe il, la nostra funzione gridi. Quindi e poi proviamo a stamparla adesso nella remota speranza che funzioni qui dove sono diminuiamo un po' il numero di vediamo come Sì, certo, perché non ho, non ho aggiornato, mi, mi continua a riportare la soluzione. La Hamiltonian Best Path Weight continua a riportarmi quella vecchia. Quindi in realtà devo aggiornarla. Come era? Get. C'è un modo per fare l'autocomplete? Qualche sequenza di tasti? No va bene. Ecco. Vediamo un po. Allora vedete la eh, soluzione migliore trovata ha peso 1,7816 e la soluzione gridi ha peso 195 però se guardate le soluzioni che trova il nostro algoritmo, vedete che ne trovo un bel po' che sono molto peggio di 195. Tutte queste soluzioni qui sono senz'altro peggio di questa qui che io ho trovato in un tempo irrisorio. Allora, se io provo a mettere la procedura che calcola la, la procedura gridi e la uso per inizializzare il la, la, la, la soluzione è ottima ho speranze di migliorare allora kickstart qui che cosa devo fare allora qui calcolo il best path e aggiorno il best path. A questo punto beh, devo fare le cose classiche perché devo rimettere i nodi usati a false perché il, il, la mia procedura ha, ha cambiato used chiaramente. Eh, qui devo togliere il best path e poi parto con la, la procedura solida. Quindi eh, uso la procedura normale. Semplicemente ho aggiunto prima questo nel, in quello che sto chiamando kickstart nel, nell'avvio della, della mia funzione queste due righe in cui vado a calcolare una soluzione greedy e uso quella per inizializzare l'ottimo fino a quel momento c'è senz'altro qualcosa che non ho inizializzato eh ah, sì, vabbè, non avrò fatto l avrò buttato via anche l'altra inizializzazione ho bisogno comunque di inizializzare la la la Hamiltonian path devo comunque inizializzarlo ecco qui Beh, vedete che il risultato finora non è malaccio eh, inizializzo con il grid a 195 ed effettivamente la prima, funzione, la prima eh, cosa che io trovo con l'algoritmo la prima cosa che io trovo con l'algoritmo ricorsivo è questa a 193 e alla fine 178 16 esattamente come era prima questo potrebbe darci qualche speranza di vedere come ce la capiamo con 13 ad esempio In 8 secondi l'abbiamo risolto con 13. Proviamo con 14. Uno dei vantaggi di un algoritmo di questo tipo è che tutto sommato, quando lo interrompo... Eh, io continuo a migliorare la soluzione che trovo, in realtà ci sono dei sistemi più efficienti per fare questo, però io posso anche dire eh, alloco una certa quantità di tempo, un certo budget di tempo e dopo un certo tempo ok, eh, lascio stare. Ripeto, ci sono dei sistemi più furbi per fare questo, magari parto con un una soluzione greedy e poi in qualche modo faccio piccoli aggiustamenti, però guardate anche con 14 in 31 secondi siamo riusciti a risolvere. Se ricordate la versione di base non riusciva a fare veramente quasi, quasi nulla. Allora vi avevo detto che bisogna andare avanti un colpo alla botte e un colpo alla, al cerchio e un colpo alla botte. E il cerchio in questo caso è probabilmente la funzione di bound. Allora, vediamo se vi viene in mente qualche sistema per avere un bound leggerissimamente più efficiente di questo. Leggerissimamente più efficiente vuol dire leggerissimamente più stringente. Allora, immaginate questo. Io, eh, il mio percorso fino a un certo nodo e contiene 10 città e io devo fare ancora 10 passi per tornare alla città di partenza. Con il bound che ho segnato qui, io sto considerando che i 10 passi per tornare alla città di partenza sono tu potrebbero essere tutti zero. Ma questo è vero? No. Questi 10 passi avranno un costo in qualche modo minimo. E qual è il costo minimo? Ma una cosa veramente molto molto semplice stiamo parlando dell'ottimizzazione del, del, dei, dei poveri uomini come, come, come si dice quella fatta in casa. Allora se io prendo e, e, e, e do un'occhiata a tutti gli archi del mio uh, e do una rapida occhiata a tutti gli archi del mio, del mio grafo e prendo l'arco più piccolo vuol dire che Meno di quel costo per passare fra due città non, non pago. Quello è il peso minimo per passare da una città alla successiva. La maggior parte delle volte, tutte, praticamente tutte, le volte userò di più, d'accordo? Ma la minima assoluta è quella. Allora, se a me mancano 10 passi per chiudere, io posso dire che comunque meno di 10 per, per quel fattore non spendo. Di questo posso essere sicuro. Perché nella migliore delle ipotesi io tornerò a casa facendo tutti i passi, ognuno dei quali è grande quanto il passo minimo. Per definizione non posso fare passi più piccoli. Quindi se io mi calcolo qual è il passo minimo e vado a riempire il, il mio bound usando eh, questi passi minimi, riesco ad avere un bound decisamente più stringente. Bah, dipende da quanto è piccolo effettivamente il passo minimo, però è una cosa che posso fare. Allora, per non ricalcolarcelo ogni volta mettiamo la solita variabilità globale. Eh, vi è chiaro l'idea? Il, il, no. <ride> allora, eh, io devo... Il mio ciclo contiene 10 passi. Io ne ho fatti 5 e, e so che i 5 che ho fatto mi sono costati 50 punti 50, hanno un peso 50 5 passi, 50 la mia funzione di bound in questo momento mi restituisce 50, ovvero sia dopo 5 passi 50 di peso io non posso trovare soluzioni più piccole di 50 giusto, senza dubbio è giusto, nessuno dice che questo sia sbagliato però la mia, la mia funzione di bound funziona tanto meglio quanto il bound in qualche modo è stringente. Quindi se il bound fosse più grande io sarei più contento perché mi permetterebbe di buttare via più, di potare via più rami. Deve essere più grande sempre essendo un bound, devo sempre avere la, la certezza assoluta che tutte le soluzioni saranno peggiori di quello. Però, se ho questa certezza più grande è meglio è. Eh, se per ipotesi assurda il mio bound fosse zero, il branch and mouse non funzionerebbe. 0 è sicuramente valido come bound perché tutte le soluzioni sono peggiori di 0 però è totalmente inutile allora, come si fa ad avere un bound più stringente? <coughs> se noi abbiamo fatto 5 passi pagato 50 peso 50 fino a quel punto posso dire qualcosa sui 5 passi che mi mancano per tornare a casa? posso dire qualcosa? sì o no? allora Posso, io non so quali saranno questi cinque passi, per cui in realtà posso dire molto poco, però posso anche dire, guarda un po', se il, mio, eh, se il mio grafo contiene un passo di lunghezza, il più piccolo arco che contiene il mio grafo è lungo 2 questi cinque passi, che io faccio per tornare indietro di sicuro non mi costano meno di 10 perché se il più piccolo arco è 2 fossero anche tutte e 5 fatti sugli archi più piccoli più corti alla fine spenderei 10 quindi in qualche modo il mio bound dopo i primi 5 passi non è 50, è 60 perché 50 sicuri che ho già speso per arrivare fino lì e poi per finire il giro nella migliore possibile ipotesi. oh bella, meno di 10 non posso. Magari non ci sono neanche 5 archi di peso 2, non, non me ne importa niente, però di sicuro meno di 10 non spendo. Questo è l'idea del bound, meno di 10 non spendo. Quindi se io mi trovo qual è l'arco minore del mio, uh, del mio grafo, qual è l'arco di peso minimo del mio grafo, e quando mi mancano n archi per completare, ipotizzo di riuscire a farli tutti con l'arco di peso minore, comunque ho un bound che è un po' più grosso, è sempre un bound, è sempre approssimato, è sempre rozzo quanto volete, però è un po' più grosso, bound grosso vuol dire riesco a potare più roba, adesso è chiaro per tutti? inizializziamola con il valore massimo vado a prendere da, vado a esaminare il mio grafo e vado a prendere tutti, tutti i possibili archi il peso di tutti i possibili archi se W è minore di qualcosa che non gli va bene probabilmente mi sono mangiato una parentesi, eccola qui ok adesso è rimesso a posto allora in questo caso qui io ho il peso minimo peso minimo ma possiamo anche farcelo stampare Allora, a questo punto qui posso provare a cambiare leggermente la mia procedura di eh, bound dicendogli... minimo peso escludendo i cappi perché è vero che noi non li dobbiamo considerare ok, già meglio quindi il minimo peso esclusi i cappi è comunque un numero maggiore di 1 Già random venisse assolutamente uguale a 1 non mi convinceva e infatti eccolo qua allora a questo punto qui io so qual è il peso minimo di un arco e posso andare a modificare la mia bound come ci tanti passi quanti mi servono per arrivare quanti passi mi servono per arrivare Beh, allora se il mio percorso è lungo size io so che in totale eh, non è P punto ma è eh, size quindi se io ho 10 nodi e ho un percorso lungo 1 quanti passi mi mancano? potrebbe essere P-size meno node-size meno P-size perché se il mio percorso contiene 10 nodi quanti me ne mancheranno? in realtà me ne mancherà 1 sempre uh, quindi se io ho 10 nodi e il mio percorso contiene 10 mi manca comunque un passo perché devo fare il passo per tornare indietro? Quindi, è veramente la sagra della programmazione approssimata, sommiamoci uno che potrebbe andare e eh, a questo punto dobbiamo sommare quanto? min weight che moltiplica questo affare qui e alla fine restituire B quindi questa potrebbe essere una funzione di bound un pochino più stringente perché io considero anche i passi che mi mancano per arrivare vediamo come siamo probabilmente visti i numeri non migliora significativamente però comunque qui stiamo andando con 14 nodi. Non vi ricordate quanto ci mettevamo con 14? Uh, qualcuno ce lo ricordava? La possiamo vedere. Allora, con, con, il bound, con questo bound uh, migliorato ci mettiamo 23 secondi e arriviamo a 220.76 togliamo la miglioria del bound ricordatevi questi numeri 220.76 e 23.09 punto 31 secondi comunque aver migliorato il bound qualcosina ci ha fatto grattare perché siamo passati da, 30, da, 20, da, da, da 31 a 23 secondi quindi di nuovo un qualcosa di, di più che accettabile allora eh, questo ve lo lascio sul sul sito di Fulvio e eh, insieme anche ad alcuni dati eh, che spero vi faccio una venire voglia di, di provare anche a voi a scrivere il vostro eh, algoritmo eh, per vedere se riuscite a, a, a battere i migliori risultati trovati finora. Eh, esiste, tenuto da un'università tedesca, una cosa che si chiama la TSP Lib, il nome, vabbè, a parte il giochino di, di TSP che si forma come un TSP perché hanno messo i, i, i nodi con un, con un modo con un peso appropriato perché effettivamente un algoritmo che lo trova dopo un po' di tempo arriva a scrivere TSP. Questa università ha un grosso repository di problemi, abbiamo quelli classici che sono il problema del commesso viaggiatore simmetrico, il problema del commesso viaggiatore asimmetrico, che è quello che noi stiamo affrontando qui, uh, un problema Molto simile, correlato anche se poi gli algoritmi che uno usa in realtà sono totalmente diversi, ed è quello di, che viene chiamato l'HCP, il Hamiltonian Cycle Problem. Ed è quello di cercare di capire se esiste almeno un ciclo hamiltoniano. Quindi io non ho un grafo completo, ma ho un grafo in cui mancano un sacco di archi e devo andare a cercare un cammino, un ciclo hamiltoniano. Potrei mettermi e modificare l'algoritmo che ho scritto tenendo conto del caso in cui eh, non esiste un... Uh, alcuni archi mancano. Allora, se alcuni archi mancano si può fare fondamentalmente in due modi, o io li considero comunque presenti, ma con un peso molto alto, il classico Max Double, per cui nessun algoritmo, nessun, uh, nessuna soluzione ottima li includerà mai. Uh, oppure modifico leggermente l'algoritmo però tenendo in conto la possibilità che ogni tanto mi possa piantare senza avere un ciclo quindi devo fare un po' più di attenzione eh, devo dire ma l'arco esiste sì oppure no quello in cui ho veramente difficoltà è il gridi perché tirare fuori un gridi che lavora quando il grafo non è completo è tutt'altro che banale eh, quindi rinuncio ai gridi eh, vado veramente brancolando nel buio fin quando non trovo qualche cammino a quel momento il branch and bound può iniziare a funzionare vabbè, le modifiche nel codice non sono molte, le modifiche nelle performance possono essere significative poi abbiamo il problema di eh, un TSP ma con eh, un vincolo ulteriore sull'ordine, per cui non solo io devo toccare tutti ma alcuni nodi devono venire prima o dopo di altri Immaginate che voi abbiate delle, delle macchinine che dovete fare andare dei camion e voi dovete decidere come questi camion vanno da alcuni clienti, i camion partono con una serie di mercanzia da distribuire, però magari devono anche portare dei pacchi dal cliente A al cliente B, quindi è vero che devono toccare tutti i punti, ma B deve venire dopo A, perché prima devono passando da A recuperare i pacchi di A e poi quando arrivano a B lasciano il pacco, e quindi è un TSP con... Eh, problemi aggiuntivi, sempre sull'ottica dei, dei furgoncini, eh, un altro molto frequente è il, eh, il CVRP, in cui io devo trovare il percorso ottimale con un certo numero di camion, quindi devo in realtà cercare tanti, eh, tanti cicli, cumulativamente, costano il meno possibile, ma questi cicli sono tanti, più di uno, quanti ne voglio, in realtà non ho un limite sul numero di cicli e eh, la quantità di mercanzia portata da ciascun eh, camioncino deve essere commensurata con, con, con quanto è possibile caricare. Quindi ho un limite sulla, sulla quantità di roba, quindi sulla quantità di, di, di cose che io posso mettere sul camioncino e poi devo minimizzare i camioncini. Questi sono i tipici problemi che ha ad esempio TNT o, o o chi, o chi per lui. Questi problemi esistono e la, la TSP lib basta cercarla con Google e potete trovarli. Io ho iniziato a metterne qualcuno sotto forma di database, vi do il, il DAO e il BIM che ho fatto per uno in particolare. messo alcuni di questi database, la maggior parte dei, delle, dei dati compaiono sotto forma di eh, dati su una, su una mappa, quindi in realtà io non ho le distanze fra i vari punti, ma me li devo calcolare, perché se io so che un punto è in certe coordinate e un altro punto è in certe coordinate, la distanza, vabbè, applico il teorema semplicemente e me la calcolo, e mentre alcuni, sono forniti come, eh, in modo esplicito, distanza per ogni coppia di, di vertici. E questi possono essere simmetrici o non simmetrici. Cerco di, di, di caricarvene ancora qualcuno, eh, nella remota speranza che, che voi vogliate provarci. E fra l'altro di questi, di questi dati dei problemi della TSP Lib, esiste la miglior soluzione teorica la miglior soluzione mai trovata chi è riuscito a trovarla prima chi è riuscito a trovarla prima usando un algoritmo evolutivo insomma eh, potete sentirvi sfidati e cercare di fare meglio del meglio fino a questo punto non c'è direi tempo per, per scrivere il codice ma in realtà è un, un, un approccio di eh, DAO e di B l'avevo fatto fondamentalmente la classe TSP DAO per i nodi eh, che in, di cui, in cui ho le coordinate semplicemente si limita a eh, ricevere il nome del, del problema che voglio affrontare e poi eh, costruirmi il grafo in base alla, ai dati che tiro, tiro sul database, ma direi che è ordinaria, ordinaria amministrazione ecco. memorizzo tutti i nodi in, un, in una lista di vertici, la classe vertice non ha nessun senso quindi nasce e muore all'interno, è una sottoclasse, nasce e muore all'interno di questa e poi vado a vedere tutte le possibili coppie di vertici e mi calcolo qual è l'effettiva distanza alla fine parto con il con il grafo inizializzato e posso usare nel, nel mio programma effettivamente il salto questa prima parte in cui vado a creare il grafo e da qui in avanti posso, posso usare L'algoritmo esattamente come è scritto. Questa è anche la ragione per cui il calcolo della, del nodo minimo l'ho messo all'interno del, del Kickstart e non prima. Così prima vi basta semplicemente farvi dare il, il, nuovo, il nuovo grafo dalla classe TSP DAO e poi tutto il resto rimane assolutamente uguale. Quindi, una parte di questo lo metto, lo metto online. Direi che qui abbiamo finito, se il uh, numero, i calcoli che stiamo facendo sulle, sulle ore sono corretti, io non vengo più ad annoiarmi in aula e quindi mi rivedrete soltanto in laboratorio e durante l'esame. Quindi vi auguro in bocca al lupo e vi saluto. Uh. Il prossimo laboratorio, adesso aspettate che spengo, no, forse registriamolo che è utile, il prossimo laboratorio mi raccomando di eh, venire, poi andatevene anche subito va bene, però almeno l'inizio del laboratorio fatelo perché cerchiamo di fare veramente una prova di esame, quindi voi venite, copiate i vostri file sulle macchine del, del live e iniziate a usarlo cercando di non... Eh, è chiaro che se vi dimenticate qualcosa non è un esame quindi potete ancora ricopiarlo però cerchiamo veramente di affrontare il problema come se fosse un esame facendo un, un tema d'esame passato quindi una, una vera prova d'esame tranne il fatto che non vi sbattiamo fuori se parlate ecco, però per il resto è uguale fine vi saluto